Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo di Assetto Corsa Competizione, la notizia rilasciata da Cuno Simulazioni mercoledì scorso che eh, appunto ci annuncia questo nuovo titolo che sarà disponibile sulla piattaforma di Steam unicamente per PC per adesso a giugno prossimo. Questa notizia ha dei lati positivi e dei lati negativi. Io parlerei subito dei lati positivi. I lati positivi sono che intanto Assetto Corsa Competizione ha una direzione ben chiara, quella di andare verso gli e-sport, cioè quindi in direzione multiplayer, dando la possibilità finalmente forse di poter creare dei server privati e poterli personalizzare, ma c'è anche la parte comunque single player che è stata comunque confermata. Serie esport che eh, implica delle classifiche basate sui comportamenti eh, in pista dei giocatori, il che eh, fa un po' la selezione come succede in altri titoli, prendiamo Air Racing e prendiamo Project Car 2, funzionano più o meno in quel modo lì. Adesso io non ho i dettagli di come sarà sette corsa competizione, però intanto è quello che annunciano e quindi è bene parlarne. Un'altra cosa molto molto interessante è l'utilizzo eh, e lo sfruttamento dell'Ureal Engine versione 4, che permette di fare dei miracoli in termini grafici, fluidità, la possibilità di fare animazioni particolari, un dettaglio grafico da paura, ragazzi, infatti si vede nei trailer, cioè va, fa veramente venire voglia di giocarci subito a questo Assetto Corsa Competizione. E in più sarà implementato anche il meteo dinamico, quindi pioggia, neve, penso, suppongo, e il ciclo giorno e notte. E appunto perché? Perché se vuoi fare un assetto corsa competizione che sia competitivo e che in più mi parti con la Black Pain Series 2018, Endurance ciclo giorno e notte lo devi integrare. Ecco perché partono anche con questa serie, presumo. Ma un altro aspetto positivo, a parte tutto quello che abbiamo detto e quello che ci stanno diciamo... è un assaggino che ci danno, e che se tu parti con una serie come la Black Paint Series, ovviamente dovrai integrare dei contenuti che attualmente mancano su Assetto Corsa, mancano circuiti. Mi viene in mente il Paul Riccard, che nella serie eh, reale c'è Misano. Eh, manca Zandvoort se non sbaglio e manca anche eh, Budapest, quindi già sono quattro circuiti e sappiamo che Kunos se ci presenta un circuito è in laser scan, quindi c'è investimento ragazzi c'è Kunos e 505 Games, cioè stanno investendo, il che è positivo per avere un titolo sempre migliore, ma anche in termini di auto. Manca la Bentley, manca l'Aston Martin, manca la BMW M6 GT3 se non sbaglio. Con tutti i stili DLC ragazzi non so manco cosa è ufficiale o non è ufficiale, quindi magari è presente, non, non, non lo so, però intanto queste qua che mi vengono in mente sono dei contenuti che mancano e che verranno sicuramente integrati, Se no, che Blankpain serie series fai del 2018. Quindi questi sono gli aspetti positivi. Spero vivamente che possano migliorare ehm, l'integrazione della realtà virtuale perché ormai ci sono persone che giocano solo in realtà virtuale. Presumo che lo faranno. C'è cioè, il tutto una nota positivissima, cercare di compensare eh, tutte le mancanze che c'erano su Assetto Corsa con Assetto Corsa Competizione e lo scopriremo in Early Access, quindi ad accesso anticipato a giugno. Però ci sono anche i lati negativi. I lati negativi è che Assetto Forza Competizione è un altro gioco e quindi ragazzi bisogna comprarlo. È ovvio, direte voi. Sì, però eh, uno si aspettava miglioramenti su Assetto Forza e qui si ritrova che uno deve comprare un nuovo gioco di nuovo è la vita naturale commerciale di un, di un produttore di giochi, ma in qualsiasi settore funziona così e soprattutto quando un assetto corsa sente il peso degli anni, ricordiamo la sua uscita ufficiale 2014, siamo nel 2018 sono passati 4 anni, è normale che fanno qualcosa di nuovo. E l'altra nota negativa secondo me è che purtroppo per far girare un Assetto Corsa Competizione probabilmente una gran parte di PC dovrà essere aggiornato, e quindi sono spese in più per poter avere un gioco come Assetto Corsa Competizione. Almeno che riescono veramente ad ottimizzarlo, ma secondo me molte persone dovranno aggiornare. Presumo, forse, anche io. È brutto, ma purtroppo il mondo del PC è così. E, ultima cosa, esce solo per PC per adesso. È ovvio, uscirà sicuramente per PlayStation 4 e Xbox, ma intanto tutti quelli che hanno console dovranno aspettare. Almeno l'early access sarà solo per PC. Quindi, ragazzi, io ho fatto il giro un po' di questa notizia. Secondo me è tutto positivo, anche se sono un po' deluso da giocatore perché mi aspettavo degli aggiornamenti per assetto corsa che venissero a colmare quelle che sono le mancanze. Eh, ho la paura che per questi tre mesi probabilmente Assetto Corsa sarà meno aggiornato, sia in termini contenuti che di aggiustamenti con quella. chissà, magari mi sbaglio e spero che di sbagliarmi eh, rispetto a questo, a questo punto qua, però è anche Bello sapere e rimanere in attesa di un prodotto che sembra davvero molto appetitoso. Speriamo di non rimanere delusi e che Kunos ci faccia nuovamente sognare come era eh, riuscito a fare in questi anni, perché insomma il titolo è basato comunque sull'esperienza che nasce da Netcar Pro Racing e spero che eh, Marco Massarutto possa ascoltare la comunità più che mai. Ragazzi, io come al solito vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, se il video vi è piaciuto come al solito lasciate un pollice in su, non esitate a commentare ragazzi eh, questa notizia perché è comunque molto molto interessante, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, ricordatevi di cliccare sulla campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico un nuovo video, ragazzi ci vediamo al prossimo video, da Fabris è tutto, ciao!